Ciao a tutti, ragazzi, qui è Katana che vi parla e bentornati nel terzo episodio di Allow Wake. Continuiamo. Allora, la scorsa volta ci eravamo fermati qui. Prendiamo subito tutto quello che. No, non c'è niente a parte questo. Ok, stavo dicendo, prendiamo subito tutto quello che. riusciamo a trovare. C'è azi a posto in caso convenisse fare un po' di macello anzi nel caso ci stessero facendo il culo ho no, un'altra nota che dovrebbe essere questo all'inizio sembrava trovassi le pagine per caso il libro di cui non avevo memoria era una profezia vera e terribile o un atto creativo che aveva riscritto il mondo iniziai a cercare le pagine febbrilmente contenevano la risposta al mistero, la risposta che avrebbe potuto salvarmi, che avrebbe potuto salvare Elis. Ok, andiamo avanti. La stazione di servizio era vicina, la sua luce un baluardo nell'oscurità. Mm, ancora Il belly poster è saltato due giorni. Il monster oh, top Cos'è? Munizione pile Ottimo Eh infatti Eh Vabbè tanto qui non vi avvicinate vero A posto ma Ma Oh, porca puttana, mi son cagato addosso. Dai, ah, yeah. A posto. Ehi, sto sentendo qualcuno No, da dietro, ma che cazzo Eh no Oh no, mi hanno già ucciso Ma che cazzo Ok Ok No, anzi Puttana Ehi ma dai cazzo! C Ho paura che... venga qualcuno da dietro. No! Ma dai! No, basta! Cazzarola si fa male! aperto. Sì, Entrai nel garage della stazione di servizio Era buio e silenzioso C'era un gran disordine Sembrava che qualcuno l'avesse messo sotto sopra O che ci fosse stata una rissa La luce filtrava nella stanza da una porta sul retro Dove mi diressi All'improvviso Venni accecato da una luce intensa Una vecchia tv su uno scaffale si era accesa da sola Incredibilmente Mi vidi sullo schermo Mentre parlavo come un pazzo Ok, quindi Presumo di qui Ok Ricarichiamoci la vita Madonna quanto fanno male Ok Mmm non voglio che ci sia qualcun altro Perché sto già iniziando ad avere Un po' di ansia Spero di no No, ehi hey! Madonna Sì, ma... Che cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? C Ho paura anche di queste cose che prendono vita a ca... Ah ok Non credevo che la visuale andasse sul... Allora... Ok, due colpi però No! Ma vaffanculo! No, no, no! Porca troia! un'altra pagina il cottage su Coldron Lake? chiese lo sceriffo mi guardò con sospetto la luce dell'alba filtrava dalle finestre dell'ufficio forse non sarei mai uscito vivo dal bosco senza il suo aiuto ma non potevo raccontarle cosa fosse davvero successo quella notte avrebbe pensato stessi mentendo o delirando mi avrebbe arrestato e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice cosa che fa sto rumore ok oh pile fucile mi sa che ok ah gli ho al ma... ah ok va bene non credo che ci fosse un massimo anche di pile va bene Immortali coloro che la fanno progredire Per elevare il genere umano Newton, Einstein Sagan, principi fra gli uomini Ma il prezzo di questa eredità è molto alto A Night Springs <laughs> Ok Aspetta, aspetta Se la nostra vita è già scritta Ci vuole un grande coraggio Per cambiarne il Dottor Barclay Colvin possiede tale coraggio E in una conferenza stampa lo dimostrerà Ok Ok spegniti Unizia E mi sa che va, ci cioè vado giù pesante da subito. Ma se spara a quello? No. No, no, no, no, no, no.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 Madonna, mi sta facendo venire un'ansia. Vai indietro. Questa mi attacca. Ma ah, no, sono un cretino. Sbagli mi sono dimenticato di cambiare arma. Ah. Il corpo di Stachi scomparte, lasciandosi dietro una lunga scia di incubi. Dovevo arrivare vivo alle luci della stazione di servizio Scusate raga, mi sono impanicato No, cazzo, sprecato, vabbè Aspetta, vediamo se qui c'è qualcosa Che okay. se non credo No No, infatti Ok mm. Ok Fui certo di riconoscere il carro che vide a Bright Falls quando arrivai il primo giorno con Alice. Sì, l'abbiamo visto dalla barca. Dal traghetto. Dopo la totale follia vissuta nell'oscurità, le luci della stazione di servizio erano confortanti. Almeno per un attimo, la normalità riprese il sopravvetto. Eravamo arrivati due settimane prima della festa del cervo Se il cartello era esatto Ero sparito per un'intera settimana Tra la notte del nostro arrivo e quel momento Ottimo Il garage era un disastro Sembrava che qualcuno l'avesse ribaltato O che ci fosse stato Ehi. Che Continuerò a scrivere Fuori c'è solo ah, oscurità sono io. Fuori dal cottage, fuori dalla storia C'è solo oscurità Sento la sua presenza al buio Anche adesso Sento il suo profumo nella stanza La riporterò indietro Sistemerò tutto La salverò La storia si avvererà Se mi arrendo è persa Non ci posso credere Ero io in tv E dicevo un mare di fesserie Stavo perdendo la testa 68 festa del cervo 18 settembre Grande riffa Gara di pesca Gara di torte Competizioni a sorpresa Musica dal vivo Charlie lunghe. Fantastico spettacolo del mago Montgomery. Prendete la leggendaria sfilata, bla bla, bla okay. Di Falls. Ah, ok. Ah, ok. A minchia, stavolta sono arrivati. Meno male oh, grazie a Dio, Sceriffa Sceriffo Sara Breaker. Lei è? Sono Alan Wake, ma senta, ho avuto un brutto incidente Mia moglie Alice è scomparsa Si calmi, signor Wake Stavamo in un cottage sull'isola, su Coldron Lake Non c'è nessuna isola su Coldron Lake, non dopo la grande eruzione degli anni 70. La prego, posso portarla sull'isola Sembra abbia preso una bella botta in testa Si sente male? Senta Vedrò cosa posso fare Ora salga in macchina, costeggeremo il lago e poi andremo alla stazione, ok? Signor Wake, ha visto Stucky, il proprietario di questo posto? Preferì non raccontarle cosa fosse successo nella foresta. Non mi avrebbe mai creduto e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Candy clown, they call the Spero che non ci sia il copyright Give davvero a, a, a fine dell'episodio 1 sleep, is all right. Negli episodi precedenti Sono venuta a Bright Falls con mia moglie Alice Grazie di essere venuto qui per... Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa! Alice! Ah! Alice, e sono svegliato in un'auto incidentata. Ce Avevo nessuno. un buco di una settimana. Sono sì, stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io, ma il cottage era sparito. tesoro sono tornato sono qui amore com'è andata? mai visto un tempaccio così preparati un caffè ti rimetterai in sesto beh ragazzi questa è la fine dell'episodio 3 grazie per aver passato del tempo con me ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao